Legend, quindi a Monza parlava Giancarlo. Se non sbaglio, che ha testato forse uno o due giri, ma che insomma eh, si è reso conto che ha un, problemi di instabilità, soprattutto in frenata. Quindi, questo è un altro argomento molto interessante per far crescere un attimo l'hype di quello che è l'attesa dell'ultima eh, del campionato, il. il eh, campionato Formula 1 1991 eh, ricordiamo, organizzato da simdrivers.eu in collaborazione con. state guardando su dall'inizio di questo video SCR component, ovviamente ASF, ASR Formula di ehm, Alessandro Vicari che ci fornisce questa mod, il 3D Rap che non ha bisogno di presentazioni, il gruppo Renegade di Peppe Galoforo che ci ha fatto compagnia durante le live ehm, e ovviamente ci supporta come gruppo e poi GS Racing che offre il, ehm, il premio che va eh, tra poco perché dovrebbe partire Uh, in settimana caro Marco uh, appunto il circuito retroilluminato e poi la NCS che offre un accessorio una felpa se non sbaglio se non mi ricordo male più ovviamente poi uh, dobbiamo ringraziare il nostro Dario Todisco che ci stamperà le, le coppe 3D per i vincitori dei piloti e delle squadre eccetera più poi ci sono dei buoni eccetera eccetera quindi uh, parliamo di Monza per il campionato Gentleman e normalmente non vorrei anticipare però dovrebbero esserci anche due o tre protagonisti della categoria pro che dovrebbero eh, intervenire eh, in un'intervista un altro giorno allora Giancarlo diceva che ha provato qualche cosina, instabilità su Monza quale potrebbe essere la strategia quindi ragazzi qua? perché quello che vogliamo capire perché Monza è una pista veloce però sappiamo che questa è una macchina che diventa instabile parlava della Scari proprio Giancarlo ma anche la prima curva eh, in frenata eh, in, in uscita quali sono le vostre sensazioni così pure se non avete magari troppo provato qui bisogna rischiare non rischiare Marco tu devi andare ma io a fare... ho... io devo cercare di vincerla sperare un po' rischiare perché tanto non è che cioè, non ho quasi più nulla da perdere, capito? Quindi devo andare, provare a dare il massimo e sperare che la macchina rimanga in pista senza andare a muro. Però bisogna un po' rischiare, secondo me. Monza è l'ultima e bisogna andare fortissimo. Sì, non sì. avere il rimorso di dire cavolo però... Avrei no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, andare forti e cercare di vincere. Cioè nessun, nessun rimpianto, via. Ma... Niente, io, io per me è così, questa per me così, proprio andare a quanto più ne ho e sperare di rimanere visto, basta. Massimo invece ha detto che lui si metterà dietro il, il più veloce e cercare di dietro, dietro la safety car. dietro me stesso dietro me stesso ah, grande è giusto cioè, la mentalità è questa eh. cioè voglio dire bravo. no beh dietro me stesso l'importante no, che... eh, no. il primo giro primi due giri e poi come dice marco andare andare andare andare andare andare bravo. però i primi due giri e soprattutto partire all'esterno deve... allora che sarebbe meglio vi ricordiamo tornando alla domanda di prima eh, 26 mi sembra 26 a monza ragazzi sono tanti allora eh, eh, sì. ho, io ho una domanda per voi tre ovviamente ehm, anzi sono due in realtà la prima è allora, di questo campionato cosa vi è emozionato di più? A parte quello che avete detto, che vi siete trovati bene, eccetera, però a livello proprio di competitività, di sportività, di modi, di circuiti, c'è cosa che vi emoziona? C'è che dice che vi fa posare il sedere su quella, su quella postazione e dire, cavolo, stasera c'ho il 91, che figata, voglio farlo, perché? Cos'è, Marco? Sì, è perché provi davvero queste emozioni forti, da me mi dà questa sensazione, quasi come un pilota vero, cioè aspetti quel, quella sera lì per siedere, appena ti siedi ti viene già cioè, il caldo, senti? Mi stai capendo? Proprio? Io sento la tensione sì, sì. davvero. Io la sento, come... non so come si sente in una gara vera, ma io ti posso garantire che la sento e mi piace quella sensazione di sfida, di competizione. In cioè, più questa macchina è bellissima da guidare, è una godura. L'adrenalina. Perché stai parlando sì. di adrenalina che sale piano piano bravo, no? bravo adrenalina... ma si vedono gli occhi, che, cioè, si illuminano gli occhi di, di Marco sì, questa cosa qua. E, e quindi è, è immersivo in tutti i sensi bello, bello, bello a me dall'inizio mi, mi ha subito coinvolto tantissimo bello, bello, eh. bello molto bene, sono eh. contento di questa cosa qua Massimo? Eh, anche, a me. anche a me è molto coinvolgente molto emozionante a dire la verità perché... Mi ricorda quando andavo a vederle negli anni 90, le Formula 1 di allora, e c'era la pelle doca quando le vedevi davvero. E oltretutto ho avuto la fortuna di averle viste a Spa nell'88 e nel 90, Rouge proprio, ho avuto la fortuna di avere dei biglietti paddock, comunque quando si poteva averli anche vabbè, eh, da amici. E, e quando corro così quando corro col simulatore naturalmente eh, mi piace me, mi piace molto eh, pensare di vivere in qualche modo quelle emozioni come se fossi su una vettura vera cioè ti cominci a rendere conto di più correndo con queste vetture con queste, con queste mod di cosa sarebbe stato guidare dal vero a quei tempi bravo, bravo. Poi, Gua... quando noi andiamo quando noi guidiamo così, sì, ci divertiamo e ci emozioniamo, però quando andiamo a muro, eh, poi siamo, eh, siamo imprechiamo e va bene, poi facciamo quella dopo. Però se pensi a 30 anni fa, eh, anche adesso, ma 30 anni fa era diverso, perché se guardi com'erano, come andavano. E poi va bene, il rumore è bellissimo. E il rumore giocato? la sensazione del ritorno di forza mm. che c'è è spettacolare pensavo, è spettacolare guarda anche io condivido per me il binomio auto e piste è stato molto bello ed è molto bello in più il sound io metto le cuffie per questo mi piace giocare con le cuffie silenzio un po' lo nano sentire sound per sentire il sound, <ride> sound de de dell'auto che è qualcosa di magnifico e ti restituisce devo dire che anche la scelta del simulatore è stata molto buona perché tanta roba anche a livello di quello che ti trasmette sul volante no che l'unica diciamo cosa che noi riusciamo a sentire perché per fare entrare un po di vento devo aprire le finestre e il balcone per far corrente e eh, mm -hmm. il resto questo auto, piste, sound, fantastico, veramente ti eh medesimi, beh. ti cali in, quella, in, quel, in quegli anni e ti piace proprio eh che beh. a un certo punto ti, ti, ti viene proprio voglia che non smetteresti di guidare, quindi stai lì, guidi, guidi, guidi, poi ad esempio personalmente a me mi piace più inseguire che essere inseguito, no? quindi quando c'è qualcuno davanti, allora lì, mi vai. piace, eh, eh, mi piace molto, diciamo, cercare di raggiungerlo, ma molto bello, molto molto bello tutto, lo stesso, io cioè... dovevo ho avuto, vai, prego, vai, scusa Giancarlo. no, no, no, ho no, no, tu... maggior soddisfazione eh, di essere riuscito a aver terminato Monte Carlo, perché erano 48 giri, e le poche volte che avevo provato Monte Carlo, prima di partecipare a questo campionato ma facendo così dei giretti così con mio figlio ma proprio non riuscivo proprio non mi veniva sì. e aveva terminata nonostante un po' di anche così però terzo comunque terminata 48 giri è stata basso. Eh, vedi ah, io stelle. credo che molti di noi non hanno mai terminato a Monte Carlo. Eh, per me, sì, per sì. me è stata la prima volta di portare una gara a casa a no. Monte Carlo. Perché... Raga, <ride> raga, io la stessa domanda la rivolgo a Pino. Pino Cos'è che ti emoziona di questo campionato? che Ricordiamo, Pino è il fautore materiale insieme a tutto lo staff però attenzione Pino lo tiene, tiene il, il campionato nelle mani cioè tutto quello che classifiche classifica e statistiche, tutto il lavoro dietro l'organizzazione il regolamento l'interpretazione poi deve avere a che fare con me ragazzi cioè, io non, non è che sono un uomo facile molto esigente ma qui dobbiamo facciamo lì molto paziente quindi lui lo vive sia come organizzatore poverino ma come pilota quindi Io quello che mi interessa Pino, poi vediamo organizzatore, vedremo dopo. Ma come pilota, cos'è che ti fa emozionare stare seduto lì? A te, guarda, se si riferisci proprio alla macchina, a questa no, a il, questa campionato, combo... il, il campionato: cos'è che ti del, del campionato? Può essere la combo, può essere la il. Non so, il hype può essere quello che vuoi. Per me è sempre comunque è, è sempre un confronto con me stesso in primis, cioè nel senso che ogni volta che mi metto lì devo e eh, cerco di migliorare facendo tesoro di quello che è successo nelle precedenti occasioni. Eh, mi piace rapportarmi con tanti piloti che ci sono in pista, e dunque confrontarmi con loro. Mi piace molto farmi il mio setup. Cioè questa macchina è necessaria un setup. Ho imparato diverse cose nel tempo su come funzionano le dinamiche di un setup. Ho capito come applicarle su questa macchina, anche con l'aiuto di altre persone. Ci siamo confrontati su diversi dati. Poi rimango comunque sulle mie idee, perché la macchina la devi sentire tua. Tu vada piano, vada veloce. Io sono sempre dell'avviso di avere una macchina con cui ti senti confident, come dicono eh, gli inglesi. A volte questo connubio riesce, tipo nell'ultima gara che ho fatto a Spa, eh, devo dire che ero molto contento del eh, setup che avevo creato, eh, e altre volte riesce, riesce meno. Comunque mi ci piace dedicare il mio tempo, cioè io, ok, adesso mancano dieci giorni ma io sto già lavorando comunque su, eh, su Monza a capire un attimo come funzionano i miei eh, meccanismi quali parametri so che devo andare a toccare e rivedere e mm. sai bene che io comunque i miei giri sì, è vero, ne faccio il minimo previsti sul, su quelli dal regolamento poi ne faccio non dico quanto Marco che veramente sceglie fin troppo, però poi su altri canali diciamo che io eh, testo la macchina, eh, faccio le mie, sappiate che io ad esempio il venerdì, il giorno della gara, io il venerdì pomeriggio faccio una simulazione gara completa, proprio per verificare che la macchina risponda e eh, se c'è da correggere qualche cosa la si corregge difficile che io cambia qualche cosa quando inizia la sessione delle pratiche, poi delle qualifiche, non cambio più niente perché non, eh, non hai il tempo materiale per capire in effetti se porta benefici o meno. Eh, io mi, mi piace, mi piace il contesto, mi piace l'atmosfera, mi piace appunto la comunità, sapere che corri con altre persone con cui dopo ti confronterai a fine della gara. Eh, mi piace sentire, rivedere la live e sentire Fabrizio che ci commenta sopra a, a suo modo. Sono tutte cose che comunque eh, sono una, ti gratificano insomma, e ti senti parte di un qualcosa eh, condiviso con, con altri. Sono piccole cose, però bisogna imparare anche a a Essere contenti a e felici di queste piccole cose eh. questo è molto eh, importante. Non c'è bisogno di raggiungere chissà che. Ma forse io cambierei l'età, eh. forse mi aiuta, vero Massimo? Cioè, sì, Nel ragionare in questo modo, per cui, eh, sì, sì. Magari <ride> è più giovane, eh, Marco è più giovane, sicuramente. Dunque, oh, io, no, però... i Magazine, la live eh. <ride> io, io cambierei la, il commentatore: il però, commentatore, va bene. Eh, sì. <ride> Il commentatore ah, è, stato, è stato già taggato, mi sembra, sul, eh, sul giornale, no? in maniera eh, adeguata. E sì, sono... il nostro Vanzini, no, un mi... po' di lavoro ruota a ruota. Oh, ragazzi, <ride> <ride> mi sono, sono autoflagellato sul magazine scorso, ragazzi. Io più di fare così, tra le gufate e che non vedo i duelli epici, vabbè. Io... <ride> Epiche battaglie. Epiche battaglie. Allora... Eh ho un'altra domanda per, per voi tre, eh, cosa cioè, con il senno di poi, cosa cambiereste nelle vostre scelte in questo percorso del campionato? D'accordo, non, non c'è bisogno di, di per forza fare il dettaglio, eccetera, però Sinteticamente, cosa cambieresti? Ah, lì avrei messo le dure, le morbide, o lì st sarei stato più concentrato? Non lo so, quello che volete. Ovvio, tutto quello che è fortuito eh, non dipende da voi. Parlo proprio del vostro campionato, delle vostre scelte personali a voi. Cosa cambiereste in queste sette gare? E ricordiamo che ne rimane una, Marco. Ma cosa cambierei a livello di setup della mia macchina? No, Come no, cambierei? no. Di, del tuo comportamento, delle tue scelte. Può essere una manovra, può essere un setup, può essere quello che vuoi. Uh, cosa cambierei? Ma per me è andato molto bene quello che ho fatto. Cioè io cambierei forse, cosa ne so, a Istanbul, dove mi ha... Dove ho scoppiato il motore, lì cosa cambierei? Avrei lasciato il radiatore forse un po' più aperto. Sì, sì, io non cambierei nulla praticamente. Tu non cambieresti nulla. Però l'ho detto cosa avrei cambiato, ma... Probabilmente bastava cambiare le impostazioni, come dice Pino. Giustamente, era praticamente un messaggio superiore. Il resto era tutto ok, parte esatto. le gare erano belle, quindi a parte la Iella ero sempre in posizioni buone, e stavo andando veloce. Quindi, non cambierei nulla. Nulla, perfetto, quindi non cambierebbe nulla il nostro Marco Podda. Allora io andrei da Massimo Cirelli, Massimo Cirelli perché io sono curioso, e eh, eh. eh, tengo l'attenzione te la alta perché Giancarlo <ride> dietro le quinte mi ha detto, eh, poi ti dico, vabbè, eh, dico, Allora Massimo, tu col seno di poi alla settima gara cosa cambieresti del tuo cambiato l'approccio alla preparazione alla gara d'accordo perché piano piano è perché la qualifica non l'ho mai provata come si deve e anche le partenze non le ho mai provate tantissimo Ah, una missione di nelle gare. una missione di colpa eh, del sì. nostro eh, massimo cirelli eh sì, perché attenzione ne ho attenzione eh sì, sbagliate le partenze ma te che ho sbagliato la partenza eh, poi anche da altre parti però tagliata. Monte Carlo hai fatto terzo se non sbaglio no? eh sì ma mi ero girato mi avevano toccato dentro perché ero partito male e quindi poi dopo ma mi, mi, ricordo... toccato, mi son eh, e... ma mi ricordo che ti ho fatto un articolo e state a te... un po' di partenza sì sì Cirelli sofferenza Cirelli eh. mi pare che era il titolo a sì. Monte Carlo quindi, e quindi e... cambierei e sto cambiando in quel senso lì poi dipende, dalle settimane come diceva Giancarlo che puoi avere più tempo, altre meno tempo o magari ci sono delle settimane che pur avendo tempo non segui un metodo corretto di cambiare una cosa alla volta invece vuoi far di più pensando che vada meglio invece poi dopo non okay. è così poi mi è venuto quindi, in mente è, in ogni caso è stato un, un percorso diciamo di crescita no? quindi Perfetto. piano Beh, piano sto cambiando questa tua risposta mi ha fatto sorgere un'altra domanda da farvi per voi tre, ovviamente. Giancarlo, sono curioso di sapere cosa cambieresti <ride> del tuo <ride> campionato, amico mio, vai! Io cambierei hobby, no, no, no, no perché stanno, no? no, diciamo che a me... Nel corso di questo campionato è dispiaciuta una gara in particolare, il Mugello. Ah! Il Mugello eh. mi è dispiaciuto molto perché stavo andando molto molto veloce e nell'ultimo giro avevo 3-4 decimi, ho sbagliato la staccata all'ultima curva che mi ha fatto perdere tutto, altrimenti lì avrei guadagnato la pole. Quella mi è dispiaciuta. E poi la strategia di gara che ho fatto è stata proprio errata. Ma lì è dovuta alla mancanza di esperienza e di questo simulatore, Refactor 2, e di quest'auto, perché sono partito non con le soft, non ho creduto wow. nella, nelle, nelle soft, quindi cambiando mescola mi sono trovato molto molto in difficoltà, le gomme si sono riscaldate molto. E diciamo mi hanno fatto girare, mi hanno fatto innervosire, quella è una gara che cambierei, però ormai è andata come è andata, e mi piace, forse in un prossimo campionato dovendo poi si vedrà che tipo di auto, dove la categoria, che cosa si farà, per quello che mi riguarda dovrei arrivare un po' più preparato a quella che è la conoscenza dell'auto. Eh, e Poi io ad esempio non provo mai la, la gara, io non la provo, cioè mi scoccia durante la settimana metterti lì e fai 25-26 giri. Provo sempre 12, 13, 14 Vedo che la benzina super giù è sempre la stessa Vedo che la macchina sta bene E poi partiamo in gara Vabbè, giochi il 50% di possibilità eh, in realtà eh, di sì, sì, eh, sì. Esatto E è poi un, mi gioco la dose di culo, diciamo no? sì, il, è... il, uh -huh. però, il, però il jolly già me lo sono giocato a sì, quindi è, è, a rischio tuo, <ride> è, è a rischio tuo Contrariamente a quello che fa Pino Invece che lui si fa una sessione di gara Per vedere se tutta esatto. la macchina va, va bene no. E tu Pino, Pino, cambieresti qualcosa tu? Uh, che, ricordiamo Oddio. che Pino è nella categoria pro, eh, non è che è nella categoria genna, ma eh. eh. è sta, con noi giustamente. Cosa cambieresti tu Pino nel tuo campionato? Allora, sinceramente, devo essere veramente sincero, nulla. Mi è dispiaciuto solo che al Mugello mm. ha avuto quella rottura del motore, proprio... Sì, sì, sì. Sai sì. che ogni tanto l'ho fatto randomicamente, ok, è toccato a me, e lì mi è dispiaciuto. nessuna perché il mio obiettivo è sempre di portare la macchina al, al traguardo, a prescindere dalla posizione. Poi è chiaro, in un paio di gare sono stato, diciamo, oggetto di incidenti. Eh, Barcellona. Okay, so. <ride> sì, Barcellona, Istanbul ok, fanno parte comunque del, ho imparato che fanno parte del, del gioco. Eh, delle corse e dunque okay, impari a, ad accettarle e Dunque, però dopo vedi anche a Istanbul la macchina distrutta sono riuscito a rientrare in box senza creare problemi e ho continuato, sono arrivato ultimo di quelli, però i punti li ho presi certo. cioè non, non mollo mai da quel punto di vista uh, lì, ecco, solo il motore rotto e mi ha fermato dunque per il resto ecco, mi dispiace solo per il Mugello perché non ho portato i punti la stessa gara che poi se ti ricordi il mio compagno di squadra sì. eh, Gianni Rizzo proprio a tre curve dalla fine anche lui il motore ha... sì ha mi scelto. ricordo bene che aveva il motore esatto, che fumava perché, da, perché da quei parecchi, punti sì. per noi adesso li paghiamo carissimi perché magari potremmo aspirare a un terzo posto nella classifica team e invece adesso siamo siamo non dico tagliati fuori, insomma, devono succedere troppe cose per, per poter affinché fare... questo succeda. Okay. Però ripeto, fanno parte del, del, delle, delle gare. Dunque, oggettivamente, essere sincero, non cambierei niente. Il fatto che poi di gara in gara si migliora significa che comunque qualcosa in più è assimilato e riesci a rendere meglio. Fondamentalmente sono soddisfatto. Ok, perfetto. Dai. facendo. Quindi fondamentalmente quasi tutti non cambierebbero a parte l'approccio approcci, alla preparazione mm -hmm. delle, delle gare, che, come diceva eh. Massimo. Quindi mm -hmm. vuol dire che l'esperienza globale che state avendo fino adesso in queste sette prime gare di questo campionato vi soddisfa pienamente e questo ci fa veramente piacere, soprattutto per Marco che è quello che ne ha subite di più dalla sorte e questo... Eh, Comunque eh, quello che vi accomuna a tutti, a parte la passione, la simulazione eccetera eccetera, è che in questo campionato comunque riuscite a ritrovare una certa trans agoristica tale che vi porta a un livello di concentrazione che è pari ad un livello di divertimento molto alto e questo è una soddisfazione per la nostra comunità ovviamente e proprio su questo argomento qua vorrei dire ragazzi ma quando siete tipo Giancarlo diceva a me piace inseguire giusto Giancarlo mi dicevi così sì. sì. e quando è che entrate nella trans, uh, nel trans agonistico? Cioè quando tutto è automatico, cioè se arrivate al, che ne so, dodicesimo giro, sentite le, le gomme, siamo a Spa, lo rouge, la prendo, vi dico cavolate, la prendo in quinta, sto accelerando al 75%, poi gasta a martello, arrivo alla prima, scalo due marce, giù bam bam bam, e riuscite a stampare quei giri e non pensate più a niente e siete in un altro mondo. Io quella situazione diciamo psicologica così, no? di concentrazione, eh, ce l'ho di mio, in ogni partenza, che sia che sono primo, che sono magari dietro di un paio di posizioni, riesco subito a trovare quella concentrazione, capito? So, già mi sento preparato e pronto già ad affrontare. Cioè io quello che so fare, lo so fare da subito e riesco a tenerlo per quei giri là. Capito? Poi certo, Cioè, fino alla, fine, po'... fino alla fine? Sì. Cioè... sì, sì, sì, sì. Poi, certo, se vado a rischiare un po', allora... Certo, vai a rischiare, rischi di uscire e di fare danno. Però io dico, quella concentrazione là ce l'ho dall'inizio. Non sento la pressione, ecco. Non sento la pressione, riesco cioè... a concentrarmi e a mandare avanti la gara. Oh, e... <ride> grande capacità! Non, è, non, non, è, non sento la pressione, è un parolone eh. No, no, non la sento anche se ce l'ho detto, riesco a tenere concentrazione, io, anche se uno ne ha di più, mi supera allora, ok, ma io il mio ritmo lo tengo. Capito cosa voglio dire Giancarlo? Non è che non sento la pressione. Eh, ma non, non, hai non hai mai fatto errore. errori pressato da qualcuno? no io se mi vedo andando un po' male perdo due per meglio rallento un pelo ma cerco di tenere il mio poi può succedere a tutti però dico io c'è gente che appena si trova uno dietro proprio perde il filo eh. perde il filo e perde il ritmo io quel ritmo che ho riesco a tenerlo perché quasi quasi metto i paraocchi, quasi quasi mi viene da non guardare neanche gli specchietti questa è la cosa che ho imparato a fare a me se sto a guardare dove è quello dietro a destra e a sinistra già mi deconcentro io faccio eh, il mio ritmo e poi se uno ne ha di più che mi superi Capito? questo riesco a tenerlo dalla partenza uh, subito capito Massimo. poi è naturale che se non ne ha di più mi supera, ciao finisce tutto. Okay. No, a me è capitato due volte ripeto, ancora sono un po' ripetitivo, però per me è stato tutto un percorso di crescita però Mugello è stata una gara dove dovevo inseguire perché c'è stato un episodio al primo giro, poi anche il secondo eccetera dove dovevo inseguire, lì veramente non, non pensavo a nulla se non a guidare al meglio, e tant'è vero che ero arrivato con le gomme al 2% ed ero riuscito ad arrivare alla fine. Proprio, cioè, mi ero divertito ed, ed avevo dato tanto, comunque, no? come dicevi tu, un. un Diciamo, una sorta di trans agonistica chiamiamola così una sorta ecco quello che è... l'altra invece all'opposto è stata quella di spa dove ero molto tranquillo dove non andavo oltre il mio limite perché stavo molto attento a non, a non consumare troppo le gomme non fare errori che non ne ho fatti e quindi questi sono stati i due episodi eh, due episodi opposti uno inseguivo è vero anche a Spa ho avuto la fortuna alla fine di arrivare primo per, per quello che è successo a Marco eccetera. però durante la gara tanto è vero che ho superato Vincenzo poi dopo avevo ottenuto il mio passo e chi c'era dietro non riusciva a prendermi ecco. ottimo, ottimo nonostante ero secondo o terzo quando, quando questo si è verificato Giancarlo? A me dipende tanto dalla concentrazione che... e dagli eventi soprattutto che capitano in gara. Se mi posso gasare tanto per un sorpasso, tanto per una qualifica fatta bene, tanto per una partenza fatta bene, mai, quindi parto sempre male, però eh, a... ad un certo punto della gara, quando inizio a vedere che, il... che metto l'auto dove voglio, inizio a girare costante... Entro proprio in quella fase, cioè, mi gasto, capito? Da solo, magari anche se vado piano, però in quel momento per me sto andando velocissimo e cerco di non sbagliare, eh, cerco di sbagliare il meno possibile. A volte ci riesco, a volte faccio qualche distrazione di troppo, come, come mi è capitato. Questo è. Eh, dipende dagli eventi che accadono in quel momento perché poi ti, ti fanno spingere un po' di più e un po' di meno magari qualcuno si ferma al pit quindi tu ti inizi a pensare io qua lo devo superare un undercut, un overcut che cosa faccio eh, dipende da, da queste circostanze allora abbiamo concluso con questa intervista io vorrei ringraziare eh, Pino Sciotti eh, che mi ha fatto compagnia questa sera Giancarlo De Caro Marco Podda il grande eh, massimo cirelli e come vedete si è aggiunto claro. un, un intruso si chiama ramon ramonciti <ride> che noi adoriamo <ride> e come di consueto su ogni fine eh, video di sim drivers io vi invito se il video vi è piaciuto a lasciare un pollice in su lasciate un commento e non esitate ad iscrivere al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo l'appuntamento è per giovedì 16 alle 21.30 per la finalissima del campionato Formula 1 1991, categoria Gentleman. Ovviamente il giorno dopo, il 17, sarà anche la finale per il campionato Pro. Noi ci vediamo prestissimo, normalmente un'altra intervista con due piloti, anzi tre piloti pro, protagonisti appunto del campionato. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris e gli amici è tutto, ciao!